Abbiamo un enorme problema ai giorni nostri Dobbiamo per forza essere catalogabili Ognuno di noi deve svolgere un'unica mansione Ovviamente devi essere il migliore La competizione è alta, tutti ci sono dentro Io ad esempio non rientro in nessun catalogo So di saper fare qualcosa Ma non ho ancora capito cosa In realtà non è che a me piace fare qualcosa in particolare Cioè nel senso che ho tantissime passioni Mi innamoro continuamente delle persone, delle cose, dei lavori Lavori, strano chiamarli così Come se qualcuno mi pagasse per quel che faccio Sono un multipotenziale, così mi hanno scritto, Che in pratica vuol dire Non servi per nessun ruolo specifico in questa società Io non so cosa sono, almeno questo lo so Mi è chiaro, so di non sapere cosa sono Non sei già che fai, sei già che mangi quindi io sarei un cumulo di pasti precotti sul gelati. Mm, e poi perché mi chiedo cosa sono? Dovrei chiedermi chi sono. Mm. Ma io lascio stare. Perché roverarmi la festa proprio adesso? Quello che stavo dicendo inizialmente nel discorso ricordate? Tutti esposti Tutti pubblicizzano qualcosa C'è cioè, chi pubblicizza il suo modo di essere O magari come vorrebbe apparire Chi le proprie idee O magari qualcosa che ha scritto dire, chi lavora Insomma, chiunque ha qualcosa da dire Da far vedere E segue anche un percorso narrativo ben specifico I miei social a paragone Sembrano paradossalmente mercatini del tutto 50 centese Anche se di tutto questo discorso ho scoperto che non voglio essere una cosa sola e va bene così.